Ecco, nel tempo di Natale veniamo eh, richiamati a riflettere proprio sul dono che il Signore ci ha fatto incarnandosi, il verbo che si fa carne, ecco, e viene ad abitare in mezzo a noi, proprio in una famiglia. Oggi celebriamo questa domenica proprio il mistero della Santa Famiglia di Nazareth. E Gesù eh, ha scelto proprio di incarnarsi e di rimanere nel contesto di una famiglia. Eh, certo, si tratta del figlio di Dio, si tratta di Dio stesso che viene nella nostra umanità. Ma è un Dio che si fa bambino, un Dio che si fa adolescente, giovane, adulto. Quello che mi viene di pensare è che non ha disdegnato ecco, di rimanere con i suoi. Sappiamo dai Vangeli che per 30 anni per ben 30 anni è rimasto in famiglia, almeno non abbiamo notizie circa questi 30 anni, il che significa che con umiltà si è messo alla scuola di questi, di, di, dei suoi genitori, di coloro che eh, erano accanto a lui, eh, agito da figlio e da bambino è, è stato abituato anche, immagino, come doveva essere a pregare. a a rivolgersi al Padre, per quanto questo non fosse necessario, però ecco, si è lasciato condurre umilmente. Questo significa che come credenti noi non dobbiamo disdegnare di rimanere nel mondo, senza appartenere al mondo, ma rimanere nei luoghi in cui il Signore stesso ci ha chiamato, nelle nostre famiglie, accanto ai nostri cari. E avere anche l'umiltà di lasciarci guidare dai nostri anziani, dai nostri adulti, dai nostri eh, fratelli e sorelle, vivere una relazione serena. Maria si stupiva, no? Si stupiva di quello che accadeva. E poi Gesù viene presentato, viene presentato al Tempio. Ecco, ci ricordiamo di questa presentazione, questo bambino. C'è qualcosa di grande in lui, questo Maria l'ha compreso da sempre. Nella famiglia gli adolescenti devono essere incoraggiati incoraggiati a vivere la fede con coerenza. Hanno bisogno di vedere nei loro genitori, di vedere corrispondenza, di cogliere corrispondenza tra quello che dicono e quello che fanno. Sono piuttosto critici, così come pure i giovani vanno incoraggiati a servire, ad assumere delle responsabilità nel mondo, ad uscire dal loro guscio, dal loro egoismo dalla tendenza a rimanere chiusi in se stessi, a tutelare i fatti propri, piuttosto oggi accade questo nella nostra società, abbiamo spesso dei giovani chiusi in se stessi, ricurvi su questi smartphone, proprio l'altro giorno ero per strada e praticamente c'erano diverse persone, anche adulti devo dire la verità con, come zombie, ecco l'immagine dello zombie col cellulare davanti che percorre la strada, senza guardare nessuno, né a sinistra né a destra né davanti. C'era uno studente avrei voluto salutarlo, ma non è stato possibile perché era tutto immerso nel suo smartphone, nelle sue occupazioni. È un'immagine di come si può vivere. Si può vivere immersi nelle proprie cose chiusi in se stessi, occupati nelle proprie faccende, si può vivere guardando a sinistra e a destra, salutando, accogliendo, servendo il prossimo. La famiglia di Nazareth ci aiuta ad uscire da queste dinamiche individualiste e a capire quanto sia giusto, quanto sia bello aprirsi agli altri a servire. E Gesù vanta poi piano piano un'autonomia, Un'autonomia, come anche ogni figlio, poi dovrebbe divenire autonomo. Nella sua autonomia, dopo aver imparato tutto, perché è nella famiglia che ci si forma. Io credo che le istituzioni, la chiesa, la scuola e tutti gli altri ambienti educativi possono fare ben poco se in famiglia non vengono poste le basi e non si viene educati al servizio, alla carità, all'amore verso gli altri. Non bisogna dar nulla per scontato. I genitori, ecco, dovrebbero assumere sempre più questa responsabilità di custodire il figlio che non è propria proprietà, che un giorno diventerà autonoma, sarà autonomo e avrà un substrato di valori, sono quei valori, oh, ahimè, quei disvalori che avrà preso all'interno della famiglia. Che la famiglia di Nazareth ci aiuti a recuperare questa, queste dinamiche intrafamiliari e a capire quanto sia importante rimanere radicati nella propria famiglia e lasciarsi guidare dalla parola di Dio nel contesto della propria famiglia, dei propri vissuti familiari. Buona domenica a tutti!